Sì, grazie Presidente. Eh, il mio intervento per eh, significare appunto all'Aula la nostra contrarietà a questa mozione. Abbiamo sentito anche noi il, il territorio e a quanto ci risulta eh, è stato fatto un sopralluogo da parte della Commissione patrimonio del sesto municipio in cui, a ben vedere, la realtà di fatto che ci è stata rappresentata è molto differente da quella che è stata invece eh, detta qui oggi in Aula, ovvero che i lavori sarebbero così come ormai da più, più anni, dal, almeno dal 2014, a metà della, della, della loro realizzazione ci risulta che il consorzio per di più non abbia presentato una pluralità di bilanci a questa amministrazione e quanto ci risulta ad oggi, come è stato detto, come è stato rappresentato, questo centro polifunzionale è ehm, soggetto a una problematica di occupazioni abusive che si vorrebbero in un certo modo scaricare sull'amministrazione tramite la presa in carico di questo immobile ad oggi noi significiamo il nostro no e spengeremo per la messa a bando del mobile, Grazie.